Ora, come avete visto anche nel titolo, oggi rottamiamo. Perché? Perché questo. Perché ho fatto acquisti di make up rottamando il vecchio make up. Allora, è una cosa che è una promozione che c'è ogni tanto da Tigotà, almeno una volta all'anno, e portando il vecchio make up, anche quello usato ed è quello finito. Io, ad esempio, le confezioni le tengo sempre. Porti in negozio, e ogni prodotto che porti di quello da, da buttare ed hai ah, lo sconto del 25% sul nuovo prodotto di tutti quindi io normalmente e in questo caso ne approfitto per fare le scorte di quei prodotti che uso sempre quindi non le novità o quelle cose però quelli che so che andrei a ricomprare sempre durante l'anno quindi in questo caso ho preso quei prodotti che mi servivano e che so che ricompro l'unica cosa negativa è che cavolo quando inizia questa promozione non c'è mai niente, infatti sono andata per Essence e ho trovato tre cose, perché tutte le altre erano o finite, sempre, e ovviamente fino a, fino a quando non finisce la promozione non riforniscono lo stand, ovvio, ed, oppure tutte aperte, c'è una cosa che io odio, quando trovare tutte le, le confezioni aperte, me lo dico ci sono i tester, parlo dell'Essence ma anche di tanti altri brand che ci sono lì dentro. Ci sono i tester, perché dovete aprire la confezione per forza, è antipatico. Allora, vi mostro cosa ho preso, che ho preso questi due correttori perché io li uso sempre ed li ricompro continuamente. Sono gli unici due che ho trovato non aperti, oltretutto questo, forse si vede un pochino, hanno tentato di aprirlo, ho controllato, ma è ancora chiuso il sigillo, quindi ok. Tutti gli altri erano aperti, si vedeva anche che non era più rotondata la punta, ma io dico, è eh, antipatico. Comunque, lo so che non è una grande spesa, ma io questi li ricomprerei, se no, sicuramente durante l'anno, quindi perché non approfittarne il eh, prezzo, perché c'è lo scontrino, costavano 2,49€ l'uno e io li ho pagati 1,87€ l'uno con lo sconto, quindi perché no, proverò entro fine promozione che normalmente è un mese entro fine mese a provare a ritornarci a vedere ma normalmente riforniscono gli stand il lunedì ma durante questa cosa della rotamazione non li riforniscono fino a quando non finisce la promozione e poi ho trovato solo uno di questi che è il make me brown e l'ombretto per sopracciglia che sapete che io amo questo è il brown, ce n'era solo uno, mannaggia Comunque sia costava 2,99 euro a prezzo pieno e io l'ho pagato 2,24 euro. Quindi pochi acquisti perché erano solo questi tre, ma ci tornerò. E se ci torno e li trovo vi aggiorno nel video sicuramente. Ho visto che per chi non ha il Tigotà vicino per tutto il mese che fanno la promozione della rottamazione, sul sito, invece, quello shop online, c'è lo sconto del 20 su tutto il make-up. E ci farei anche un occhio perché in negozio la promozione non riguarda i pennelli, mentre sul sito ci sono anche i pennelli scontati. Quindi ci guarderei un attimo sicuramente. Allora, eccoci qua con le altre cose che ho trovato. Finalmente, secondo giro con la rottamazione. Infatti, mi ero fatta la borsina, ma di prodotti che da rottamare, me ne sono rimasti pochi. Faccio vedere. Questi sono i vuoti che io tengo. Da, per la rottamazione che andrà per la prossima volta Cos'altro ho preso? allora prima di tutto ho preso la terra, questa la matte Bronzing in padware colore 01 natural perché comunque sia a me piace e mi trovo bene questa costava 4,49 ma io l'ho pagata 3,37 sto guardando lo scontrino perché è Lunghissimo perché per ogni prodotto c'è il prezzo sconto 25 e poi il sconto diventa lunghissimo. <coughs> Scusate, poi altro correttore che era aperto, però comunque ho controllato e sembra abbastanza eh, intatto: 20 Mazzan, che è quello che preferisco, questo qui, il cover stick che costava 2,49 euro, ma io l'ho pagato 1,87 euro e poi dopo ne ho prese due perché ce n'erano ne solamente due ma questa quando c'è la prendo sempre sono le cialdine della My Mostave questa è la cipria aspettate che uno cerco di aprirvelo così ve la faccio vedere ecco, è la classica cipria bianca sapete quella che c'è anche in formato grande ma questa qua è la piccolina quella proprio fissante ed è perfetta da per tenere in borsa anche perché è grande così quindi borsa questa qua è perfetta, io ne ho presi due. Questa veniva 1,89 e io le pagate euro l'una. Quindi questo era tutto lo shopping con la rottamazione. Quindi fatemi sapere se anche da voi c'è questa rottamazione, quali prodotti acquistereste. Io tendo ad acquistare prodotti che uso sempre ma sarebbe una buona promozione anche per prendere prodotti un pochino più costosi, perché no? Che... Fatemi sapere se vi ho tenuto un pochino di compagnia e se anche da voi gli stand di Essence sono sempre così ridotti male proprio. Se vi è piaciuto questo video, veloce veloce dove magari vi aggiorno mettetemi un like e ne mi raccomando anche di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video haul di shopping anche veloci e di cliccare sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!